Libera ti voglio. <coughs> Hai la mia firma, il mio ti autorizzo. A prendere le mie parole, i gesti e gli attimi insieme anche quando lontani e metterci il viso di un altro. Ridiamo noi soli. Le cose, le persone. Le emozioni che abbiamo dentro si riconoscono da lontano. Basta un'ombra, una nota, un accenno di frase. Nemmeno troppo stupiti ridiamo noi soli, gli altri impegnati a fare comparse. Requiem, che ci faccio del bene che dici di volermi se poi ho un angolo impolverato del tuo cuore, il posto che assegna al mio viso? preferisco notare nel fango che passeggiare sugli avanti dei tre sorrisi. Spensiero Nasciamo in spazi immensi che il pensiero riempie ma la realtà non porta via fino a soffocare e vivere in pochi metri tutto perché nessuno si fa carico dei nostri pensieri. Oggi trasloco senza pensarci Finito, ricomincio Non sei tu a mancarmi È la parte di me che con te guardava il mondo come un gioco Livelli da superare per ottenere un tuo sorriso come premio Non per me Per dire a chi cerca, che non cerca in vano Amore di plastica Ho trovato polvere d'amore sotto il tappeto spazzando il pavimento percorso, devo averlo confuso con la confezione. Sentimento. Certo, finirà, come tutto, ma nulla è adesso paragonabile. Mente operaia. Distinzione tra cercare e trovare, come non c'è tra te e il tuo cuore. Il muro è opera della mia mente. Uscite. Una non vieta l'altra. Pensare si può insieme ad amare. Pensare di amare, amare e pensare. Pensare che amare dà sbocco al tuo pensare. tribunale del popolo sentenza che fa giurisprudenza mi fa pensare alla sofferenza al solo pensarla a come detta legge come vivere al cielo il colore della tua pelle gli occhi al posto delle nuvole la tua bocca che sa di sorriso sulla linea dell'orizzonte e le braccia in sella al vento perché le possa sentire ora sì che posso morire grazie ciao ciao